Pirla, pirla, pirla, restami all'istante, il kamehameha ci ha salvati ci ha salvati il kamehameha aia, aia. questa è una partita serissima super seria io sono già morto Dai. Ha. Te non mi lasci mai le kill, quindi te l'ho stillata. Oh, comunque quasi morto. Uh, una capsula, la vado a prendere. Te? Cosa? Come Certo. Bene. almeno uno lo deve avere. Dai lascia la nuvola. Prendo il cammino piuttosto. Anche se. Tengo il pulso, mollo tutto. Se vuoi tu prendo qualcosa e mollo tutto. Dopo lo riguardo, oh, uh, non prendergli. Oh, oh, eh, eh, oh, eh, oh. Eh, vieni subito, vieni subito. Pirla, pirla, pirla, restami all'istante. Il Kamehameha ci ha salvati. Ci <tossi> ha salvato il Kamehameha. Che tanto poi tra, oh, non certo so quanto. Tra, tra un po' anche riuscirà e... Lui se lo potrà prendere. Sono lasciato il coso Oh, d'osso. Oh, ho ucciso uno, ucciso uno, ucciso uno con il Barret. Beh l'altro. Tutto giù con la costruzione. Arriva. Vola. Uh, bel colpo Che dici? Vado lì a pushare con la nuvola oppure no? no? Morto. L'ha cecchinato qualcun altro da no? questo questo 189 eeeh guarda che mi spara perché con 10 di 26 l'altro ho craccato entrambi non c'è nulla da sparare da lontano l'onda energetica è che dice la uso ma non no. la, la scriverebbero infatti quello stupido è rimasto lì Becchi solo me Quasi morto C'è uno di vita Davvero Quello col DMR Lo push Pusca Caduta la capsula Brutta roba No questo non è quello che ha uno di vita Ho sbagliato L'ho ucciso Non ha proprio uno di vita 12 MERTA Va Vai vai Un qua sotto eh due Davvero Morto Aia Aia Anch'io Pompe in let's go. Qui. Sì, non mi va più il mouse. Ok, no, per forza non mi va. Oh, io la faccio un'onda energetica. Sì. Eeeh, quanta vita mia mi hanno tolto. Mi hanno tolto troppa vita. Ti serve aiuto? Non mi va più il mouse, cioè va a scatti. Aveva vita, pure vita. Ah vabbè, no, non hai ucciso. Stavo facendo il Kame eh. Poco ero morto. Pochi secondi dopo ero morto. Non ho usato neanche il Kamehameha in questa partita, strano. E Gigi, vi con un goku. Guggo.